Ciao a tutti i Colors, benvenuti in questo nuovo video No, no, il figlio di Venditti non mi ha rubato il canale sono sempre io eh, Devo dire che mi piaccio molto di più E ringrazio le mie eccellenti rovinate Per avermi costretto a questa spesa Anche se nello stesso tempo sicuramente cambierò ottico Perché non si mostrano per partito, preso le montature più costose alle persone. Se poi uno vuole spendere di sua mh, spontanea volontà una cifra superiore ai 200 euro, bontà sua. Però sicuramente cambierò ottico la prossima volta. Anche se spero di non essere più aggrosseto Ma veniamo a quello che avete letto dal titolo. Ho sempre detto che non volevo un canale di tag e di fatto la promessa la sto mantenendo Perché eh, era da tanto che non ne facevo uno, però questo mi piace Quindi non perdiamo altro tempo e andiamo con le domande Perché la verità è che io il creatore non lo so Quindi se qualcuno sapesse il creatore abbia gentilezza di farmelo sapere nei commenti e io modificherò le informazioni Comunque, sono stato taggato da la Stefi che saluto e le info troverete sicuramente quantomeno il link al suo canale. Ah, ultima cosa, sono molto sincero, quindi se, se siete facili all'offesa, vi consiglio di non continuare con il video. Hai mai avuto una migliore amicizia? Se sì, racconta brevemente e credi nell'amicizia? Per comodità parto dalla fine, eh, assolutamente sì, credo nell'amicizia, ci crederò sempre, nonostante tutto, forse addirittura più dell'amore stesso, vista anche eh, l'esperienza recente, ma invece per quanto riguarda l'amicizia ci crederò sempre, per il motivo molto semplice che è a differenza dell'amore, nel momento in cui io ho Uh, sinceramente creduto che non ci avrei più creduto scusate il gioco di parole eh, semplicemente è arrivato sempre qualcuno al momento giusto a farmi cambiare idea e di chi si tratta ovviamente se non dei miei migliori amici allora in ordine di arrivo per me i miei migliori amici sono Miriam poi in seguito è arrivata Roberta e ultimo, ma non assolutamente per importanza, Maurizio, che di fatto in questo momento per me rappresenta l'unico uh, confronto maschile al 100%, a cui posso dire veramente tutto, e tutto questo senza che ci siano altri fini, perché uh, a lui piacciono le donne, ma il nostro orientamento sessuale diverso non è mai dico mai stato un problema ritenete più importante la vera amicizia o il vero amore o entrambi può sembrare un eh, contrasto ma eh, nonostante quello che io ho detto prima non riesco a metterli su due piani diversi dove uno è più e l'altro meno per cui risponderò che eh, l'amicizia ha eh, la sua importanza, la sua insostituibilità a livello di condivisione di segreti, di momenti belli, momenti brutti, eh, perché no, anche vacanze, cosa che ancora purtroppo mi manca, un sacco di altre cose e l'amore ha il suo peso la sua insostituibilità che passa attraverso eh, progetti di convivenza, progetti di condivisione, eh, il matrimonio per chi ci crede, io assolutamente sì, i figli per chi li vuole, io assolutamente no, e eh, tutta un'altra serie di, di progettualità e di cose. Che con un amico in linea di massima non fai Altrimenti è qualcosa di più eh, Ultima ma non ultima Soprattutto l'intimità Che è quella linea sottile Che mh, distingue l'amicizia dall'amore Una delle tante linee sottili Tante amicizie o poche amicizie Sono una voce fuori dal coro chiunque penso rispondere poche amicizie anch'io ho poche amicizie ma uh, il fatto che la mia dimensione ideale sarebbe costituita da tante amicizie per un motivo molto semplice io non sono una persona invadente e se lo sono lo sono sicuramente in maniera inconsapevole so fare passi indietro e scusarmi per cui, eh, secondo me, avendo tante amicizie sarebbe ancora più semplice e automatico lasciare spazio ad ognuno di loro. Dalla situazione più stupida, come andare a prendere il caffè al bar, alla situazione più complicata dove io ho un problema e magari non, non posso o non voglio rompere le scatole a tizio e ho la possibilità di chiamare Caio, secondo me è la dimensione ideale. È quella costituita da tanti amici. Avete mai litigato pesantemente in amicizia? Allora, con le amicizie attuali no. È successo con un'amicizia che poi si è raffreddata. Infatti non capisco perché questa persona mi abbia rivoluto nella sua vita, visto il raffreddamento, se così si può dire, che c'è stato. È successo che questa persona eh, a un certo punto ha completamente frainteso una mia frase Adesso mi dispiace però non posso più considerarla una migliore amicizia Ho tanti bei ricordi con questa persona Però non è, non è una migliore amicizia a Casomai è una buona amicizia In amore o in amicizia Sapete perdonare se sì perché se no perché di amore si fa presto a parlare con me nel senso che io ho avuto come sapete una sola persona e eh, senza entrare nei dettagli vi dico che per i miei gusti personali ho perdonato anche troppe volte ho perdonato una persona orgogliosa e infantile soprattutto io non ho 30 anni per niente e non ho bisogno di una persona infantile al mio fianco in amicizia come vi ho appena detto ho perdonato e non è servito un accidente perché poi il rapporto si è comunque raffreddato Quindi io direi di riconoscere le mie imperfezioni ma nello stesso tempo anche di aver fatto la mia parte con scarsi risultati Secondo voi si può definire un vostro migliore amico, un fratello o una sorella? Io l'ho fatto molto spesso Forse più del dovuto Più del meritato Più del normale Quindi Sono pienamente d'accordo Con questa definizione Invito però Chi magari Ha qualche anno meno di me Aspettate un attimo A tirar fuori le parole Fratelli e sorelle Perché Le amicizie che nascono da piccoli sono possibili Conosco tante persone con questa fortuna Però non semplici Perché possono succedere tante cose Possono intervenire tanti fattori Quindi state attenti Che a volte l'amicizia Può far male addirittura più dell'amore A me la mia storia Unica storia Appena conclusa non è riuscita a far male quanto la fine di un'amicizia, credetemi Ultima domanda prima di taggare Andreste mai a vivere con il vostro migliore amico o con il vostro fidanzato? Non ho capito questa domanda Cioè sta mettendo sullo stesso piano due amori completamente diversi Secondo me perché un fidanzato può essere anche il migliore amico volendo però in questa domanda le due figure sono poste come persone completamente diverse ergo sarebbe bello se il mio futuro fidanzato avesse una tale fiducia dei miei amici da accettarli perfino eh, da condividere in casa però eh, diciamo che la cosa è un po' è un po' impossibile perché eh, Miriam e Maurizio hanno la loro famiglia e eh, Roberta ha, ha la sua casina nella sua città che non menzionerò per amor di privacy il suo lavoro eh, Poco distante dalla sua città e quindi non mi permetterei di eh, sradicare queste tre persone per l'egoismo di averle sempre accanto a me. Magari mi comprerei volentieri un trenino privato per fare il cavolo che mi pare dei miei viaggi e per chi non può ospitare c'è sempre un santo che si chiama Airbnb valuta questo bellissimo video tag e tagga chi vuoi dunque io il 10 non lo posso dare perché comunque eh, ci sono delle lacune soprattutto la domanda 7 secondo me è molto incompleta quindi do un bel 7 e mi viene in mente di taggare credo io le uniche due persone forse ancora rimaste a fare i, vi i video tag con piacere tra quelle che seguo che sono eh, Caterina del canale eh, Santina e, e Sara del canale L'Angolo degli Arcani. Ho appena visto un video dove Caterina annuncia di partire per le vacanze. Quindi, Kati, non ti preoccupare se magari non lo farai tra due giorni e lo farai, non so, tra un po' di tempo. L'importante è che io riesca a fartelo e Spero apprezzare eh, Spero che il video vi sia piaciuto Spero di non essermi dilungato troppo Anche se ho paura di sì Se non siete iscritti Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Per non perdere i prossimi video E noi ci vediamo Alla prossima Sara Svegliati E' primavera